Grazie Presidente, eh, l'emendamento che diviene il 4 appunto, a questo punto chiede che l'articolo 15,3 venga aggiunto un no, comma 4 che dice che il soggetto proponente deve comunque possedere i requisiti indicati nei criteri di cui all'articolo 8,8 alle lettere A, B, C, D ed E. Eh, allora chi sono questi soggetti proponenti? Sono i mercati agricoli non comunali privati che devono per garanzia di equilibrio e di qualità per questo emendamento possedere gli stessi requisiti dei mercati agricoli comunali. Questi requisiti sono la territorialità, quindi, quindi la prossimità della provenienza del prodotto eh, in vendita degli imprenditori, quantomeno deve essere del Lazio, meglio ancora se eh, vicino alla la sede scelta, i titoli e le certificazioni aziendali, la rappresentatività intesa come un'ampia gamma di prodotti a disposizione, un sistema di controllo trasparente e verificabile da Roma Capitale, una proposta di organizzazione del mercato come eh, diciamo, un'offerta di qualità eh, per le attività eh, ulteriori di messa in vendita, eh, alla messa in vendita. Quindi noi eh, anche in questo caso siamo contenti di poter allineare eh, questi requisiti dei mercati agricoli privati a quelli comunali eh, a tutela della qualità dell'offerta e della libera concorrenza tra mercato comunale e non. Grazie. Grazie.